Ciao, allora vuoi dimagrire? Vuoi sentirti in forma? Ti vuoi disintossicare perché questa è la chiave di fatto per stare bene e farlo in modo naturale? Ti svelo qualche piccolo segreto che trovi nel capitolo 17 della Dieta dei Biotipi, il capitolo chiamato Boost. Quindi, tutti i boost da mettere al metabolismo: il primo è questo, la pulizia della lingua, che si può fare con un cucchiaino con questo apposito strumento. e La tecnica si chiama Giva Dauti: basta tirar fuori la lingua e pulire via la sporcizia e le tossine che vi si accumulano soprattutto durante la notte perché il corpo durante la notte se lo trattiamo bene si disintossica se noi non portiamo via queste sostanze questa patina che si accumula sulla lingua e molto spesso anche candida noi rischiamo di mangiarle nuovamente e non è assolutamente quello che noi vogliamo dopo la pulizia della lingua facciamo l'oil pulling quindi munitevi di olio di cocco ne prendete un cucchiaino lo mettete in bocca tenete questo olio in bocca per uno o due minuti facendo degli sciacqui e poi lo gettate via Subito dopo bevete un bel bicchiere di acqua calda, si viva anche con del succo di limone, ma l'acqua non deve essere bollente altrimenti i principi nutritivi del succo di limone si degradano, soprattutto la vitamina C. E se avete necessità di andare in bagno e avete qualche difficoltà, perché non provate la sequenza apposita che trovate nel capitolo 17? Quindi intanto cominciate con questi due boost e io vi saluto, ciao!